che oggi il sito di una qualunque pubblica amministrazione italiana e in particolar modo di una scuola debba avere quattro macro aree che debbano essere presidiate come due la prima macroarea è l'area di nuova introduzione che si chiama amministrazione trasparente in cui dovranno essere inserite tutta una pletora di contenuti, forse eccessivi la seconda è quella in materia di app online cioè la sezione del sito dove noi andiamo a fare la pubblicità legale Dopo vedremo che tipo di atti dobbiamo pubblicare La terza, la parte relativa ai servizi in rete La quarta, la parte relativa alla comunicazione istituzionale Chi siamo, cosa facciamo, perché lo facciamo E tutti gli altri contenuti che sono di interesse Che noi riteniamo di interesse, sensi la legge 150 del 2000 Per la nostra autenza Non è un lavoro da poco, eh. noi ce ne diamo assolutamente conto Ma come dire, dobbiamo... Eh, dobbiamo assolutamente dirlo perdonatemi eh, Roberto lo sa che questa è la porta d'ingresso del mio personale bestiario dei siti della pubblica amministrazione io grazie a tanti amici tra cui Roberto prendo una serie di, eh, di cose che non funzionano allora guardate eh, sull'albo l'anno scorso già ci siamo detti tante cose dopo grazie alle domande ne recupereremo altre eh, guardate che è molto importante ad esempio quando io ragiono sull'albo ragionare in termini di presidio e di sicurezza e esempio, proprio qualche giorno fa mi segnalava un mio contatto che il sito dell'azienda, un'azienda sanitaria siciliana cosa aveva fatto? Aveva avuto un, quello che in gergo si chiama un deface no? e quindi nella pagina relativa ai concorsi Uh, ovviamente uh, un uh, buon tempone, ma probabilmente se il sito non aveva i giusti accorgimenti di sicurezza non era neanche difficile, cioè se non hanno cambiato le password di admin dell'installazione del CMS che c'è stata fatta, probabilmente l'utente è entrato e ha modificato attenzione, questo non è soltanto un problema di danno all'immagine, perché ovviamente questa cosa va Uh, ma voi pensate che a me, a me sono arrivati alcuni utenti a segnalarlo dopo che da 24 ore lo avevano segnalato all'amministrazione cioè avevano segnalato all'amministrazione l'esistenza di un problema per 24 ore questo messaggio è rimasto su Dopodiché eh, non ho fatto lo screenshot ma eh, l'amministrazione ha, eh, ha tolto dalla rete tutto il sito mettendo una pagina sito disattivato per attività hacker che è una cosa che non avevo mai letto eh, come dire, in, in, in, in Italia Attenzione, a prescindere dai danni all'immagine che questo può avere per l'amministrazione e per l'istituto di cui poi qualcuno, visto che esiste un obbligo di sicurezza, articolo 50 vista del codice dell'amministrazione digitale io devo provvedere alla continuità operativa Disaster Recovery con dei piani che devono essere adottati annualmente a prescindere da questo mi pongo un problema di normale operatività e cioè se l'app online serve per assicurare la legittimità degli atti se io non ho un sito che sia per una settimana per tre giorni, io di fatto non posso fare la pubblicità e quindi non posso, eh, ad esempio, per le nomine dei supplenti eh, per, eh, per conferire legittimità a quel determinato tipo di atto con tutto quello che ne consegue ma arriviamo alle novità abbiamo due tipi di novità il primo è rappresentato eh, dai cosiddetti open data Uh, articolo 52 del nuovo codice dell'amministrazione digitale in realtà del nuovo nuovo codice perché ogni modifica dobbiamo metterci un nuovo uh, l'articolo 52 del nuovo codice dell'amministrazione digitale introduce un principio che si chiama principio dell'open by default questo è molto importante uh, che cosa significa il principio dell'open by default? significa che tutti i dati e documenti che sono pubblicati sui vostri siti in assenza di una licenza diversa devono ritenersi, devono ritenersi rilasciati come dati di tipo aperto cioè vuol dire che chiunque può non solo accedere a quei dati ci mancherebbe visto che siete una pubblica amministrazione ma chiunque può riutilizzarli anche per finalità commerciali con l'unico ehm, obbligo di citarne la fonte Punto. Quindi eh, abbiamo elaborato un principio, fortunatamente, eh, per cui eh, i, i dati che sono presenti sui siti delle amministrazioni diventano fonte di non solo conoscenza, non solo strumento di trasparenza, ma probabilmente anche strumento di creazione di nuovi modelli di business, linfografica, la l'applicazione eh, e, e via discorrendo. Ma... Qual è la novità? è proprio una novità, nel senso che ne festeggiamo un 20 giorni dalla vigenza, 20 aprile 2013, questo decreto 33 del 2013, cos'è il decreto 33 del 2013? Detto anche decreto trasparenza, è la norma che attua il decreto anticorruzione, la legge anticorruzione, ve la ricordate, la legge 190 del 2012, eh, si parte dal presupposto per cui la corruzione si combatte con la trasparenza che mi sembra già un buon assunto, lo abbiamo capito tardino, ci sono paesi come la Svezia che l'hanno capito intorno alla fine del 1700, eh, gli Stati Uniti l'hanno capito nel 1966, una norma che si chiama Freedom of Information Act, noi lo capiamo eh, come dire, nel 2013, però insomma, meglio tardi che mai, dice il proverbio, eh, pubblicato in Gazzetta ufficiale nel 5 aprile, eh, visto che non sono previsti dei termini diversi per l'entrata in vigore si applicano i 15 giorni di vacazio legis normale, quindi l'entrata in vigore è il 20 di aprile, e contiene eh, dalla rubrica il riordino della disciplina riguardanti gli obblighi trasparenza, qualcuno dice che più che riordino è il disordino perché è particolarmente difficile da, da, da applicare ma adesso lo vediamo. Ehm, quindi alla luce di questo decreto 33 del 2013 eh, la trasparenza nel nostro ordinamento giuridico significa due cose, la prima cosa significa Uh, il vecchio diritto di accesso agli atti documenti amministrativi dico vecchio perché è introdotto ormai dall'articolo 22 uh, degli articoli 22 seguenti regge 241 del 90 e quindi significa che se io sono interessato agli atti di un certo procedimento amministrativo io e solo io ho diritto a vedere quegli atti dopodiché a fianco a questo uh, accesso che è un accesso eh, come dire, eh, abbastanza limitato eh, viene introdotto un nuovo diritto di trasparenza che significa diritto a trovare pubblicati sui siti web delle amministrazioni una serie di informazioni relative al loro funzionamento e cioè relative alla gestione della cosa pubblica eh, per carità si tratta assolutamente di un trend iniziato già da molto tempo non si tratta di una cosa di una cosa recente si tratta di una cosa iniziata già da, già da tempo ma nel decreto 33 del 2013 trova finalmente compimento come vedete l'articolo 1 dice che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'EPA ha lo scopo di favorire forme diffuse sul controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche mi sembra che l'obiettivo sia chiaro, no? E cioè noi dobbiamo favorire controllo di quello che fanno le amministrazioni. Come lo facciamo? Lo facciamo imponendo alle amministrazioni di pubblicare sui siti web una serie di dati e di informazioni. Eh, chi lo deve fare? Questa è una domanda che già ho visto e che ci possiamo smarcare. Eh, chi è tenuto a rispettare questo... Eh, questo decreto sicuramente tutte le pubbliche amministrazioni di cui è il 165 del 2001 oltre alle società partecipate quindi le scuole sono ottenute sì, eh, quali sono gli obblighi principali dobbiamo pubblicare sui siti in quella sezione amministrazione trasparente una serie di atti e documenti dobbiamo predisporre sì, dobbiamo predisporre ed aggiornare il programma triennale per la trasparenza e l'integrità perché eh, si scrive che si dice che ogni amministrazione lo deve fare, ogni amministrazione compresa, eh, la, eh, compresa la scuola. Deve essere, eh, mh, viene istituito una figura di responsabile della trasparenza che se eh, non diversamente nominato coincide con il responsabile dell'anticorruzione. Eh, come devo pubblicare queste cose? Le devo pubblicare in open data. Buon lavoro, nel senso che non stiamo parlando di pdf né di pdf scansionati ma nemmeno di pdf cioè non esiste il progetto di pdf stiamo parlando ad esempio di csv come tabella Dopodiché poi sui formati eh, ritorneremo, però quello che mi interessa è dobbiamo eh, farlo come open data non come pdf e questo già eh, sarà un problema ce ne rendiamo conto. Perché in open data? Perché dobbiamo incentivare la confrontabilità. Se io